Andrea Damante furioso con Raffaello Tonon, frase shock su Giulia. Raffaello Tonon espulso? Le parole di Andrea Damante su Giulia De Lellis. Giulia De Lellis. Nel Bane o nel Male, è uno dei personaggi più discussi di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip, il reality di successo di Canale 5. Molti la amano, ma altrettanti proprio non la reggono. La situazione sembra essere uguale sia nella vita reale, che allinterno della casa. Raffaello Tonon, uno dei nuovi concorrenti in gara, è sempre apparso al pubblico come un perfetto gentiluomo, fin quando non ha esternato alcune dichiarazioni sull'esperta di tendenze che hanno lasciato perplessi i fan del programma, ma in particolar modo Andrea Damante. Sei stata fortunata che di là non c'ero io, ti mordevo la giugulare finché non vedevo la carotide a penzoloni. Ha esclamato Raffaello Tonon, riferendosi a Giulia De Lellis. Molto probabilmente, l'esperto di buone maniere si riferiva allo scontro avvenuto tra la concorrente del reality e l'opinionista Alfonso Signorini. Andrea Damante non ha preso bene tale dichiarazione e ha fatto notare l'estrema violenza verbale utilizzata dall'opinionista di Barbara D'Urso. I fan del programma, ma anche molte testate giornalistiche, si chiedono quale sarà la sorte di Tonon dopo queste forti dichiarazioni. Il volere del pubblico è chiaro, lo vogliono fuori dalla casa. Giulia Delellis nel mirino di Raffaello Tonon, le parole di Andrea Damante. Dopo la frecciata al veleno contro Alfonso Signorini, Andrea Damante si schiera contro Raffaello Tonon che non ha utilizzato termini propriamente carini nei confronti di Giulia De Lellis. L'ex di Uomini e Donne, giustamente, difende con le unghie e con i denti la sua compagna, che sembra attraversare un periodo difficile visti i continui scontri che la vedono protagonista. Fortunatamente, oltre ai tanti litigi, Giulia Delellis è anche la protagonista indiscussa della classifica di gradimento del pubblico da casa, che ancora una volta decide di posizionare l'esperta di tendenze al primo posto. Andrea Damante, intanto, porta avanti la sua battaglia contro Raffaello Tonon. Condividendo sui social gli articoli che riportano le forti frasi che ha utilizzando riferendosi all'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi. Il pubblico da casa sembra essere più unito che mai con il bel di Lung a Veronese. In una società come la nostra, dove non si fa altro che leggere notizie riguardanti la violenza sulle donne, certe dichiarazioni andrebbero assolutamente evitate. Il volere del pubblico verrà rispettato? Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento con il grande fratello VIP per sapere la decisione della produzione del reality.